È la festa dell'Assunta e siamo qui alla Basilica Santa Maria degli Angeli, dedicata storicamente alla Madonna degli Angeli. Questa grande chiesa ottocentesca ingloba la piccolissima chiesa detta Porziuncola, quella chiesetta che poi è divenuta simbolo del francescanesimo dove tutto è iniziato praticamente, dove San Francesco ecco, ha riposto. La fiducia, dopo aver restaurato diverse chiese di Assisi, ha restaurato anche questa chiesa che gli fu donata dai Benedettini e custodita all'interno di questa grande chiesa dedicata alla Madonna degli Angeli, a Maria. Noi ecco, celebriamo però la festa dell'Assunzione e, e cogliamo anche in questa festa tutta la, la, la fede di Maria. E il desiderio anche di comunicarla, la fede, è di trasformarla, no? trasformarla in un dono, perché ella in effetti ha ricevuto un dono da Dio e questo dono non l'ha tenuto per se stessa, non l'ha custodito gelosamente, avrebbe potuto immergersi nel silenzio per lodare il Signore, per ringraziarlo per questo dono grandioso ricevuto e invece il Vangelo di oggi ci ricorda che Maria in tutta fretta si reca da Elisabetta, per fare che cosa? Per condividere condividere con un'altra donna, per condividere tra madri il dono stupendo della nascita di un figlio che è Gesù, che è il motivo per cui tutte e due devono essere grate a Dio stesso e devono accogliere questo dono. Però Maria diventa la madre del Signore e quindi diciamo che un tantino più in alto potrebbe porsi no? in quanto prescelta da Dio, invece rimane nella sua umiltà e trasforma questo dono in carità è colui che trasforma il dono ricevuto in carità, in servizio, in dono per gli altri è così che dovremmo fare anche noi e tra l'altro legge in questo dono la sua storia e la storia dell'umanità legge il suo domani e il domani di tutti quando in quello stupendo cantico ci ricorda che il Signore rovescerà i potenti dei troni e innalzerà gli umili ritroviamo un cambio di prospettive quando ci dice che eh, appunto le situazioni saranno rovesciate e che in effetti il bene trionferà e che il Signore l'Altissimo verrà a, a determinare questo cambiamento, ci vuole dire che noi dobbiamo essere capaci di guardare davanti, di andare oltre il presente, anche le eventuali sofferenze del presente. Ecco, al riguardo eh, Don Tonino Bello eh, ci esortava, no? ci diceva, no? eh, proprio rivolgendosi a Maria, le diceva alzati ancora una volta in tutta fretta e vieni ad aiutarci prima che sia troppo tardi. E io penso effettivamente che siamo in una situazione in cui abbiamo bisogno di invocare la, la preghiera, l'azione di Maria perché venga in tutta fretta in mezzo a noi e ci consoli e ci indichi il cammino perché lei è anche l'Odegidria, ecco lei che ci indica il cammino, come si dice a Bari, è la Vergine Odegidria che indica il cammino. Questa festa dell'Assunta allora guardiamo con fiducia e con gioia a Maria che è Assunta in cielo dal Signore, perché i, meriti, i suoi meriti sono quelli di aver servito nonostante eh, Regina, di aver donato, nonostante ecco, fosse lei eh, soggetto eh, determinante e più importante eh, denanzi a Dio. Buona festa a tutti!